Ricerco me stesso nei luoghi più bui Cercando i mostri che abitano in me Mi chiedo perché e vedo persone Coppie di coppie Non cambiare ma finiti a guardarci un sogno proibito Una luce che vedevo in quel sorriso È giunta l'ora di volare questo amore corriamo senza freni urliamo a squarciagola facciamoci sentire in tutte le lingue del mondo Confondo il mio volto nelle vite altrui Cercando i consensi di chi non è me Mi chiedo perché vedo persone Coppie di copie non cambiare mai vogliamo di più sopra questo amore Corriamo senza fermarci mai, mai, mai Marie, Marie, c'est lui qui Felici credevamo nella favola, così tanto che ci svegliano all'alba Perché mi hai svegliato, ti stavo guardando, nel mio sogno proibito